trovo all'ex manicomo di Mondello, ex ospedale psichiatrico Antonini. La struttura risale al 1872 ed è rimasta attiva fino al 1978, anno in cui è iniziato lo stato di abbandono. Tra i suoi 40.000 metri quadrati, vicennio, transe e corridoi, il manicomio è stato un luogo di abbandono, di sofferenza e di dolore. Oggi il manicomio è soltanto una struttura in decadenza. Se non fai bravo ti porto al mondello. Questo dicevano nonni ai imputini di guerra. Intorno al manicomio di mondello girano ancora un sacco di leggende. Una di queste è che qui c'è ancora qualcuno che chiede aiuto. Ragazzi, che freddo. C'è qualcuno qui? Qualcuno mi sente? Vi ricordate di me? Sono venuta molte volte qui. Sono venuta come al solito a parlare con voi. Ad ascoltarvi. soprattutto se ci vai da sola. La sensazione non è bellissima. i nervi a fior di pelle. Uno, se c'è qualcuno. Può rispondermi per favore? Lo può fare passandomi qua vicino. Ho uno strumento in mano, è il solito strumento. Si illumineranno le solite lucine. sono venuta qui per parlare con voi non abbiate paura avvicinatevi paziente Eri ricoverato qui? Sei stato Sei un uomo? sei una donna per favore qualunque entità ci sia può parlare con me? ha voglia soprattutto la telecamera fissa in modo che io trovo sarebbe a fare strumenti con le mani e proverò a fare delle domande Qualcuno qui? C'è qualcuno qui con me? Uno dei la prima, uno strumento, una specie di lampadina, scansiona tutti i canali a pari velocità. E, e da qui, scansionando tutti questi canali, non dovrebbe uscire una, una parola, una frase che si risponde. Che le entità di solito non sanno, strumento di cui parlavo questo. è questo. C'è qualcuno qui? Se si riesce a comunicare con questo strumento... Qualcuno per esempio? Sì. Bene, la risposta è di grazie.